Ciao, sono Marco, sono a passeggio in un posto meraviglioso col fedele amico a quattro zampe che si diverte tantissimo. Voglio riportarti una frase che ho ascoltato in un film molto carino, devo dire, ma soprattutto è molto carina la frase, è molto bella. Ed è come può un uomo fare in modo che la vita abbia un senso, la sua vita ovviamente. È una domanda che dà spunto a una grossa riflessione, io credo. E e ognuno ovviamente avrà la sua di risposta perché è una cosa molto soggettiva ovviamente ognuno ha un modo proprio di vedere la vita, io ti dico però quello che mi ha spinto a pensare, cioè che la vita può avere un senso nel momento in cui noi andiamo a generare in noi e in tante altre persone, nel maggior numero possibile di persone, delle emozioni positive è la vita, vivere delle emotività il più possibile positive che però possono essere paradossalmente apprezzate attraverso le emozioni negative. Quindi è tutto questo yin e yang, no? È questa alternanza di emotività, questa alternanza di sensazioni che dà un senso alla vita, io credo. Però non so come la pensi tu. Sarebbe interessante e avere la tua opinione su questa frase, quale potrebbe essere la tua idea per poter dare un senso alla tua vita. Allora magari scrivilo nello spazio dei commenti e mi farebbe piacere avere con te un confronto su questo concetto molto, molto ampio e molto soggettivo. Ti saluto con un abbraccio, ciao.